a tutti e benvenuti in questo nuovo video Questo è un video che negli ultimi anni ho sempre fatto Chiamandolo Year of Me Cioè un video dove mh, rifletto In realtà ho già riflettuto, ho messo giù su carta Tutto quello che mi è successo quest'anno di rilevante E che mi ha insegnato qualcosa e che mi sta aiutando ad evolvermi e Ci faccio un video a riguardo perché mi serve anche a me <ride> per uh, mettere nero su bianco, comunque per raccontarmi tutto quello che mi è successo perché a volte, anzi sempre, tendo a andare troppo veloce, andare sempre oltre e non a registrare tutti gli accadimenti che penso che possa essere utile anche a voi um, quest'anno lo faccio un pochino in anticipo, infatti sono a Padova durante i giorni di Natale perché quest'anno non passerò a Capodanno in Italia, ma eh, il 27 io partirò e andrò nelle Filippine per due settimane. Quindi quando starete vedendo questo video io non sarò qui, non sarò in Italia, ma sarò dall'altra parte del mondo e sarò in preparazione per la festa di Capodanno, ma eh, probabilmente siccome sono 8 ore avanti per me sarà già il giorno dopo. Insomma un po' un casino, ma mh, vabbè dettagli inutili iniziamo eh, bene eh, sarà un video abbastanza lungo quindi iniziamo con lavoro come sapete io quest'anno essenzialmente perché in realtà ho iniziato a settembre dell'anno scorso però i primi mesi è stato un attimo di rodaggio però questo è stato il mio primo anno intero da influencer quindi io a settembre dell'anno scorso ho deciso di non eh, iniziare perché avevo appena finito gli studi, una carriera eh, normale tra virgolette, quindi un lavoro d'ufficio, 8 ore al giorno, mh, eventuale timbro del cartellino. Ma ho deciso di rendere il mio lavoro, quindi la mia attività principale, il mio, la mia fonte di introito principale, quello che era il mio hobby. Perché durante i miei studi all'università ho coltivato i miei account social e a settembre dell'anno scorso erano abbastanza mm, grandi da potermi garantire di lavorare quindi questo è stato il primo vero anno di uh, questa attività che mi ha dato tante soddisfazioni ma anche mm, qualche delusione la mia più grande soddisfazione di quest'anno è indubbiamente il lancio del mio sito web, che ho costruito da zero da sola, quindi sono assolutamente fiera di quello, e il lancio dei miei sliders, di cui io più che il lancio del prodotto in sé mi sono veramente uh, divertita a fare tutto la parte di marketing dietro quindi il video promo eh, la suspense i, i vari contenuti foto video la gestione di tutto il lancio del prodotto gli, gli allenamenti e gli eventi al rimini wellness quindi quella è stata davvero una grande soddisfazione perché sono riuscita a utilizzare le mie conoscenze eh, che ho appreso durante i miei anni universitari a qualcosa di mio e di tangibile eh, indubbiamente sono stati fonte di soddisfazione anche i miei viaggi Quest'anno sono stata eh, per lavoro in Val Gardena, a Merano, eh, in Germania con Adidas E poi il viaggio che è stato un po' l'apice di questo anno è stato il viaggio a Dubai Che io ancora stento a credere che abbiano andato a me Però <ride> così è stato E di questi sono molto felice e fiera Sempre parte del mio lavoro, ma un pochino diverso, sono stati gli speech all'università che ho fatto, ne ho fatti due quest'anno, eh, sempre con l'Università Quoa. Il primo è stato un intervento di 10 minuti molto breve, il secondo è stato molto più intenso a ottobre di quest'anno dove ho ottenuto una lezione al master di 3 ore. La preparazione per quella è stata veramente intensa, divertente, faticosa, ma mi ha dato veramente tanta soddisfazione. E un'altra cosa di cui sono molto fiera, che eh, mi ha dato tanta soddisfazione, è il conseguimento del diploma per diventare personal trainer. Quindi quest'anno sono felice perché sono riuscita a utilizzare la mia testa e, e questa è una mm, cosa che... L'anno prossimo sarà molto ricorrente e che eh, non vi voglio anticipare ancora nulla, sempre quel solito discorso dei vari appuntamenti che ho avuto eh, la settimana scorsa, ma questa cosa dell'utilizzo della mia testa eh, è un discorso slash mh, questione che mi sono portata avanti in questi ultimi mesi. Ho avuto un periodo di crisi per il mio lavoro, per quello che... Mh, prevede il mio lavoro e credetemi che uh, da gennaio, da quando tornerò dalle vacanze, ci sarà un grandissimo cambiamento, spero, uh, sono all'80% sicura, eh, ma ve ne parlerò appena sarà tutto chiarissimo e uh, sono sicura che molti di voi apprezzeranno perché probabilmente vedranno lo scintillio nei miei occhi ma ve lo dico, ve lo preannuncio, tante cose stanno per cambiare ci sarà una sorta di ritorno indietro e probabilmente il lavoro come l'ho inteso quest'anno cambierà totalmente non vi dico altro, probabilmente vi ho confuso <ride> più di quanto sia confusa io però sì, ma ve ne parlerò più avanti, però sono sicura che apprezzerete Lavoro, ci siamo, mm? parlato. Adesso passiamo alla vita personale. Come sapete, Jimmy è venuta a convivere a, a Milano da marzo di quest'anno. Uh, se avete seguito i miei vlog saprete che ero abbastanza titubante slash timorosa perché in realtà sono ancora convinta che una relazione nel momento in cui si va a convivere c'è un 50 e 50 diciamo Può andare bene, può andare male Su di noi non è che ero proprio spaventata avevo paura che andasse male Perché comunque nonostante siamo stati sei anni separati Abbiamo vissuto lontano Comunque noi quando ci vedevamo Passavamo tanto tempo insieme A volte soltanto dei weekend comunque sono quattro giorni, oppure a volte settimane, a volte anche un mese durante le vacanze estive. Quindi eravamo più o meno abituati a convivere, però ovviamente la convivenza giornaliera è totalmente diversa. C'è stato un periodo di assestamento, però sinceramente il nostro rapporto si è veramente rinforzato. Non siamo mai stati così innamorati l'uno dell'altra. Io non so se ve l'avevo detto, ma mm, a me... Jimmy, ma come tutti in realtà non mi è mai mancato ora, piano <ride> nel senso che io ho sempre detto quando vivevamo a distanza che io da sola stavo bene ma insieme a lui stavo meglio non ho mai sofferto la distanza soffrivo le prime ore dopo un periodo prolungato insieme però poi ritornavo alla mia routine, ritornavo alle mie abitudini e quella sofferenza, proprio quella mancanza, spariva. Adesso, eh, no, adesso dopo che eh, ci separiamo, dopo essere stati insieme un mese, due mesi, essere parte uno della routine dell'altra, separarci è veramente tosta, mi manca, soffro, sento quel vuoto dentro che non avevo mai sentito prima. Uh, quindi non è che prima lo amavo meno, semplicemente era meno parte della mia vita e quindi diciamo che la convivenza ha aiutato questo, nel bene e nel male ci sono aspetti positivi e negativi di questo, quindi convivenza benissimo uh, l'anno prossimo probabilmente dovremo cambiare casa, ahimè più o meno, perché questa casa è bellissima, ma, mh, questa casa a Milano intendo, è bellissima, ma ha dei difetti, ma tutto questo è un altro discorso che vi racconterò, su cui vi aggiornerò, e, però sappiate che siamo alla ricerca di una casa a Milano, probabilmente di nuovo in affitto, nonostante io vorrei davvero farmi un mutuo e comprarmela, perché gli affitti a Milano sono davvero troppo costosi, e allora piuttosto mi impegno a vita, però vabbè dettagli a livello di salute quest'anno è stato l'anno in cui mi è ritornato il ciclo come ben sapete ho fatto un video al riguardo quindi la mia salute che essenzialmente era quello il mio unico problema di salute sta andando migliorando adesso è sempre più naturale continuo la cura ma è davvero blandissima a livello di integratori medicinali e tutto perché il mio corpo ha imparato a funzionare e quindi sta andando sempre di più da solo e sempre meno con aiuto esterno. A livello della mia famiglia, eh, una cosa di cui non parlo mai, e molti di voi lo sanno, molti di voi mi chiedono, ma io ho sempre voluto tenere lontano la mia famiglia dai social perché è un loro diritto decidere di non essere messi online di non apparire online semplicemente perché lo sono io uh, quindi io penso che forse una volta in un video vi ho fatto vedere mia mamma ma mio papà, secondo me, voi non l'avete mai visto, mio fratello forse, e basta. Comunque, vabbè, a parte questo, uh, se mi seguite un po' saprete che comunque io con la mia famiglia, soprattutto con mio papà, non ho mai avuto questo grandissimo rapporto. Comunque, nel tempo c'è stato un allontanamento, beh, sappiate che quest'anno la situazione è molto migliorata, c'è stato un riavvicinamento, abbiamo finalmente parlato e si sono andati a mm, scandagliare, a sfatare tutte quelle parole non dette, quelle, uh, quei pensieri malati che si sono auto-fomentati nell'ira di ognuno che erano veramente inutili. Quindi finalmente siamo riusciti a parlare, abbiamo fatto un discorso, ci siamo chiariti e adesso piano piano uh, stiamo... Ritornando un po' come vecchi tempi io, ovviamente sono felicissima della cosa nonostante se mi avessero chiesto eh, tempo fa, tu vavà, tua famiglia mi ha detto no, no, mia famiglia è Jimmy, ora invece sono felice, scusate. ora invece sono felice di poter dire anch'io ho una famiglia quindi assolutamente mm, felice quest'anno è stato bellissimo soprattutto la, la conclusione di quest'anno bellissimo soprattutto per questo. Parliamo di fitness, che forse è forse anche la cosa che ti interessa di più. Allora, i primi sei mesi di quest'anno eh, ero ancora con la mia coach, che ho iniziato a frequentare a settembre dell'anno scorso, ma poi a giugno, prima delle vacanze estive, ho deciso di non farmi più seguire, perché sentivo che non era la cosa giusta, la cosa che faceva per me. Quindi, dopo le vacanze, ho iniziato un mio percorso, che ho sviluppato e migliorato grazie soprattutto ai studi che ho fatto per diventare personal trainer e mi sono studiato un programma di allenamento su di me e devo dire che uh, in questi quattro mesi, da settembre a questa parte, c'è stato un miglioramento veramente Assurdo della mia condizione fisica proprio a livello estetico. Uh, mi si sono snellite le gambe, mi ha aumentato il sedere, sono aumentata nell'upper body, ho molto più addome. Questo perché so cosa vuole fare il mio corpo nel momento in cui mi sto allenando, so quali sono gli esercizi che funzionano più su di me. Ho studiato e quindi ho capito quale tipo di allenamento deve essere eseguito per ogni parte del mio corpo. Ad esempio io alleno in modo diverso le gambe dai glutei, proprio due tipi di allenamento diversi e di cui vi parlerò nel prossimo video che ho già filmato, um, ma non so se riuscirò a editarlo prima di partire per le Filippine, quindi probabilmente lo vedrete nella seconda metà di gennaio, chiedo scusa ma sono in ferie. Quest'anno più che mai mi sono dedicata alla performance, ho fatto una Spartan a settembre, prima del mio compleanno, e mi sono divertita tantissimo, tanto che penso proprio che l'anno prossimo ne farò almeno un'altra, non voglio farla nel periodo freddo perché insomma va ben tutto, ma ragazzi è freddo, quindi probabilmente la farò prima o dopo le vacanze estive, e poi, sempre a livello fitness, ho deciso di seguire una mia grande passione e sogno che ho avuto sin da piccola, che è ginnastica artistica a ottobre ho iniziato ed è stata veramente la decisione più azzeccata che io potessi mai prendere nella mia vita sto migliorando la nostra insegnante mi fa sempre i complimenti è super fiera di me e io vedo il miglioramento sia nelle verticali eh, ma soprattutto nelle capovolte in avanti salto mortale i vari trick sto veramente crescendo velocemente e vi giuro sono Troppo troppo fiera di me per aver preso questa decisione. Essere uscita dalla mia era di comfort, perché è comunque una classe giovane: sono in mezzo a diciottenni che mi guardano e mi dicono: ah, ma sei grande! però, mm, a parte questo, mi hanno fatto spaccare quando è successo. Si è creato davvero un bel gruppo. E è bello, è bello essere a contatto con queste ragazze super giovani. Mi sento vecchia in questo momento a dirlo, ma ragazzi ho solo 26 anni. Però si è creato veramente un gruppo affiatato, bello, divertente, è bello. Io l'ora di allenamento il mercoledì sera proprio me la godo, mi diverto, mi piace da morire e penso che si sia notato in tutti i vlog e video e anche su Instagram quando vi ho fatto vedere qualcosa. Penso di aver detto tutto scusate per il video lungo è stata davvero una chiacchierata che ho fatto con voi slash con me stessa di riflessione su questo anno è stato un anno di ambientamento ma anche di riflessione riflessione che mi hanno portato a compiere delle decisioni che però avranno la loro esecuzione slash risultato nell'anno prossimo quindi tranquilli che qui non ci si annoia mai l'anno prossimo sarà un anno di cambiamenti e tante tante tante novità e io vi giuro, non vedo l'ora di dirvi tutto, svelarvi tutto, perché secondo me non ve l'aspettereste mai, però forse se mi conoscete lo azzeccate. Vi dico soltanto che quest'anno ho veramente riflettuto e ho capito che io nella vita voglio essere una di quelle persone che si sveglia al mattino ed è felice di affrontare la giornata, eh, perché sta andando a fare o comunque fa qualcosa che la paga, che gli dà veramente tante soddisfazioni e che ogni mattina è felice di avere la possibilità nella vita di poterlo fare. Non mi voglio accontentare, la vita è una e penso che accontentarsi sia uno spreco. È giusto cambiare nonostante questo possa portare anche a livello economico, meno introiti, meno incassi, però se io ogni mattina mi sveglio e non vedo l'ora di fare quella cosa, <ride> allora ho guadagnato in salute mentale e penso che sia la salute mentale che ci faccia arrivare molto lontano nella vita, sia a lungo termine ma anche in quella di tutti i giorni. Dopo queste perle di saggezza, i ragazzi vi saluto, vi auguro un fantastico anno nuovo. Se siete arrivati alla fine di questo video, siete stoici, perché questo video penso sarà vero lungo. Io vi ringrazio per questo altro anno insieme, sono veramente felice di poter fare tutto questo, di poter essere parte della vostra vita e... Vi ringrazio per essere parte della mia vita, siamo insieme quest'anno da quattro anni, ho iniziato nel novembre del 2015, quindi fra un anno compiamo cinque anni insieme. Mi avete vista crescere, maturare, cambiare vita tante volte e sono sicura che neanche il prossimo anno vi deluderò. Mm, tante novità e basta, vai, io finisco di chiacchierare. Uh, vi saluto dall'altra parte del mondo, sappiatemi in spiaggia slash al caldo slash con un vestito di paglietta per capodanno e poi mh, 12 giorni di costume snorkeling e esplorazioni ciao ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video un abbraccio forte, tanti auguri di buon anno buone feste se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciate un commento noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao